Come acqua, conduttore dell'acqua e cose. E io ho detto: fate venire un tecnico che vedete c'è una, una macchina specifica per vedere se c'è una perdita. Perché 6000 metri cubi sono tanti. Qui ci deve essere una perdita perché questa è perennemente sempre pubblica ah, Ma sì, la... la... eh. Niguarda cioè, è Questo è il passivo. lago di Niguarda, non confondersi con il lago di Garda In che ha fatto no. Quindi, ma eh, eh, so, da c'è... Dai metri cubi che hanno detto No, sta dicendo che probabilmente è perdita d'acqua del mio pianto, della 2A della Codotto, si qua, su quel tombino là e si cunca Non è che è una perdita d'acqua Chi è quella macchina e qua parcheggiamo dove ci pare piace allora dottoressa la metta dentro l'ho aperto lì